Faccio un accetto prima di andare a dormire. Ah, che bella idea, amore! Eh sì, perché stasera abbiamo voglia di coccole e quindi come ci coccoliamo? A parte il tutti... <ride> a parte con tutti i bacetti che ci diamo questa con sera, Olivia. anche Olivia. Siamo appena andati dalla nostra cricetina e le abbiamo dato una pappina speciale. Ma stasera noi avevamo qualcosa di dolce prima di andare a fare la nanna ma dopo che abbiamo preparato il dolce, cosa dobbiamo preparare per la scuola di domani? Lo zainetto lo zainetto. Quindi adesso tu mi preparerai questa torta buonissima sì. e poi andremo a fare gli zainetti. Sì, Vado ok. un attimo a vedere Vanessa cosa sta facendo. Una cosa inizio? Da ah, cosa inizi? Sì. Adesso la mamma ti dice tutto, va bene, amore? <ride> Andiamo a vedere cosa fa Vanessa, eccola lì, la Vanessa sempre attaccata al cellulare. Ehi hey, la signorina, mm? ci sei? Sì. Lo sai che è quasi ora di andare a nanna? Mm. Mi puoi degnare di uno sguardo? Mm. Sto giocando un gioco. Che gioco stai giocando? Dovete registrare non voi non due. Facciamo. Ah ma sei arrivata anche te? Non dovevi fare la torta a te? Io sono fatto. La torta. Sì, facciamo una torta io e Anastasia bene, adesso. Io. Vuoi aiutarci anche tu? Sì. Ecco, così ti distrai un bene, po'. Io. Ascolta, Vane. Dopo la torta prepariamo lo zaino, va bene? Eh? Con le materie che abbiamo domani e Anastasia il suo zainetto. Va bene? È un sì? Sì. Andiamo a fare la torta che io ho una voglia Vado di torta. Io. Va bene, andiamo. Signorina, stiamo sciogliendo il, pino, pino. il burro con il la cioccolata. Mmm, cioccolata fondente, è buonissima questa torta, vero? Non vedo l'ora di mangiarla. No? Che ti bruci, eh? Che buono, è tutta la lontana. È buono, sì. Chissà dopo. La torta Ma sarà bello. buonissima. Io me la mangio tutta. Non ti bruciare, Ani, eh, ok? No, io faccio così, guarda è un lavoro lungo, però ne varrà la pena, va bene? Io vado a fare altro allora, ok? Ok, bimbe. No, dormite, la torta è stata infornata. Adesso dobbiamo fare subito la cartella, eh? Perché sono già le nove passate. Va bene, dai, prendete i vostri zaini, Vanessa, guarda cos'hai. Vanessa, guarda cos'hai sul diario. Per domani, dai, Miani, dai fai vedere a tutti i tuoi amici cosa fai quando fai la cartella lo zaino Niente Eh niente faccio io Alcune volte no Alcune volte, volte no niente. Niente. Ah ecco dove era finito il tuo grembiule Un fabottino dentro L'hai bagnato? Anche Giulia Madonna Che l'hai lanciato? Con la E con che cosa l'avete bagnato? Con l'acqua la... a, a, a mensa? Con Alice però Alice non, non si è bagnato No? Ma no. vi siete lanciati l'acqua? A mensa? abbiamo acceso tutto eh? abbiamo acceso tutto um, tutto cosa avete acceso? E poi lanciato l'acqua non accesa si, si accende il fuoco no? abbiamo lanciato l'acqua perché? a mensa? no a mensa che non ci sono lavati le mani ah però vabbè che faceva caldo oggi eh allora domani è martedì abbiamo martedì. ortografia mo e motoria però visto che dobbiamo fare una cosa di scienze di arte non portiamo ortografia neanche, e non facciamo neanche motoria ma sei Quindi contenta sono però inglese. solo inglese? Sì, devi portare solo inglese ma perché la sarà? leggerissima per la prima volta in un anno scolastico avremo la cartella super leggera e viva però Vanessa ascoltami un attimo Facciamo prima lo zainetto di Anastasia, ok? Allora, Anastasia, guardiamo se... Dai, su! Dai, Va bene, allora facciamo prima il tuo Intanto facciamo vedere che cosa avevi invece stamattina Che nonostante tutto mi sembrava abbastanza leggera Allora legge. ragazzi, la cartella di Vanessa pesa sempre un botto, tantissimo Scrivetemi nei commenti se anche la vostra cartella pesa tanto Perché io credo che Vanessa nella, nello zaino metta cose che non c'entrino nulla con la scuola E che quindi rendono la cartella più pesante Tipo 3-4 astucci diversi Lo fate anche voi? Scrivetelo nei commenti allora abbiamo il uh, libro di geografia, scienze e tecnologia che solo ha a e ha solo 143 pagine. Poi... Anastasia, poi ci devi raccontare una cosa, Vanessa non lo sa. Poi abbiamo Questo è il quaderno... Il quaderno di scienze e tecnologia. Sì. l'ultima cosa voglio vedere voglio vedere l'ultimo commento che abbiamo fatto di scienze ah questo e non vedo io sono al contrario ma lo questo... fai vedere cos'è? stai ferma Foglia, fusto e radice. la struttura di una pianta di la, cosa. Ah, sì, okay. di la cosa ecco che cosa ah zia sono andata a colla nei ventari è vero Vanessa è venuta da te oggi e sono venire la tua sezione poi andati. sono andati. Adesso, in... dove abbiamo guardato la Lim. Sì, sono andati stata, a fare una lezione di inglese sì. nell'aula con la Lim, con la maestra d'inglese. Allora giù musica. Giù, giù. nell'aula di musica. Allora, di... E raccontaci un po' com'è stata questa lezione, Anastasia. Bellissima. Però ti sei stancata, mi hai detto. Non è vero. Ti metti via i capelli da davanti agli occhi, per favore. Sì. Vanessa l'aiuti aiuti. Ecco, ma magari, ma magari, okay. magari. dai, mani, fai test. Poi okay. abbiamo il libro di matematica che ha 215 pagine. Sai, sai che tante bambine scrivono che hanno i tuoi stessi libri? Sì, sì. Anche in questo video scriveteci nei commenti se avete gli stessi libri di Vanessa. Poi il libro di storia. Sì. Che sono 119 pagine. Sì. E poi questa roba dove... Questa eh, roba. Delle, una roba Una roba per Scriverlo sul quaderno di storia che ce l'hanno messa E un... poi scrivere tutte le cose Perché lo avete scritto messo su messo. quel cartoncino? No, perché sì, sì. era per la fo... Per la brutta Ah era una brutta Quindi non è una roba È una brutta è di storia scritta su un, al, su un foglio Qui ci sono le macchine vero? Ok poi? Poi abbiamo qui, sì. dove metto cose del bagno. Ah, sì, l'asciugamano, Vuoi la... far vedere bossia. il sapone. Ce l'hai ancora la stuccino Bene. Sì, il sapone e la cartigenica, c'è a scuola. Ah, ah l'hai lasciata a scuola? L'hai lasciata a scuola la cartigenica? Finita. L'hai finita? E allora vai a prenderne un rotolo, no. no? Guarda che ti dimentichi che non ti mandano in bagno. Ti mandano lo stesso? Sì. Ah. Qui abbiamo lo spazio in cui mette la merendina, adesso quello, quello stracetto toglilo che, che così lo piego dopo, toglilo, toglilo adesso, hai aperto, <ride> perché? è la tovaglietta per non sporcare il banco, e poi qui abbiamo lo spazio per le mascherine abbiamo uno spazio vabbè delle mascherine che e dei bigliettini butta, che ci fanno giorgia Giulia. e dei bigliettini che vi fate tra amiche vuoi leggerne uno Ok. anche due Ma se vai. vuoi allora. allora grazie ti voglio anch'io bene come voglio benissimo al ai partecipanti del gruppo e chi sono questi? Giorgia e chi Gorgia, è? Giulia. Ma l'hanno scritto a te o si tu o a lei? Giulia Giulia, gruppo Giulia, Giorgio e Giada. Quindi chi c'è in questo gruppo? Giulia, Giorgio e Giada. E tu? Vane, ti voglio bene. Quanto questo? Quanto questo? Anch'io. E chi è? Giorgia. Sei sicura Poi. che non è Giorgio? No. poi uh, okay, questa è la cosa di scala eh, e poi altri sono un'altra parte va bene dai e poi abbiamo un altro scomparto che e non questo? usiamo mai e che quindi no, non... c'è la colla c'è la, la colla e fammi vedere dai. e la mucchina ah bravissima ah guarda allora. un altro bigliettino polpettosa, dispettosa, <ride> così così, No, perché praticamente così, così, ci così, così, così, ti voglio bene e io posso <ride> così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, e così, così, così, così, così, così, così, così, e a chi l'hai fatto vedere? A Teresa e a Bianca e Gaia Ah, voi, voi siete, siete le, le mie, mie migliori amiche. amiche E non vi perderò mai BFFBG Che carine che eh, siete eh, Viva l'amicizia Viva l'amicizia Poi vai. vieni un attimo, mi avvicini un attimo lo zaino Un secondo perché sai Ogni tanto anche io Scusate eh, io devo controllare Ma, ma che cosa... Ma non sono miei. Sono Ma di chi sono? Di chi sono? Sì, miei? Non devi portare a scuola tutte quelle caramelle. Sei matta? Dai, uno scherzo, te le ho messe io prima per farti uno scherzo. No, No, venite qua. C'è la torta in forno. Ti sei sporcata? Se riuscita a non sporcar? ti sei sporcata. Che schifosa che sei scusa? pure sul telefono. Come il mio telefono? Alla fine vi siete mangiati il cioccolato, quindi la torta voi non la mangiate, che non sarà neanche buono, perché non so quanti magari mesi è che è lì. Comunque adesso togli era uno scherzo, eh! Non si possono portare a scuola caramelle, vero? sai Vabbè, eh, tu no. Dai, muoviti che poi tocca a te, che è Vanessa ha quasi finito, vero Vai? Ho già finito. Ah, hai finito quindi? Eh? Hai messo inglese? Cioè, alla fine, fine, cosa hai fatto? Hai tolto quelli di ieri, Ho cioè fame. di oggi. L'hai fatta? Ho fame, meglio. Anch'io. Voglio la torta, dai, Vanessina. Non hai preso i libri? Ce l'hai fatta? Sì. Ok. Sì, se la la fare fare dopo. No, dai, fallo adesso. Che andiamo a no. mangiare la torta. Dopo. No. Okay. Allora, Ani, dai, facci vedere invece il tuo zainetto. Che poi. Mia è sporco? Babaiolo. È sporco? Allora, Anastasia, tutti che... i giorni. Pulito. Usa il bavagliolo di casa, se, me lo fai vedere che non ho visto bene, poi è pulito, ecco allora cerca di piegarlo bene bene bavagliolo e tutti bavagliolo. i giorni se il bavagliolo è sporco lo cambiamo, la sera controlliamo il suo zainetto quindi questo è pulito, ma vi piace lo zainetto di Anastasia? Poi Avete guardate. visto com'è glitterato? Poi questo è il quadernetto dove cosa facciamo? Cosa segniamo la mattina sul la quadernetto? Temperatura, la già. temperatura, la sì, tutte, tutte le mattine, la sì. temperatura di Anastasia. Anche, Anche Vanessa la guarda, segna. Ho guardato lì ehm, la guardata si è alzata, Eh sì, lo so. Adesso guardate, adesso mangiamo, eh. Qua c'è il cambio me. di Anastasia. Non mi, non mi bagno mai. Non ti bagni non mai, mi tranne mi il grembiule. Ah, oh sì. Quello, poi ho questo, guardate, il pantaloni. I pantaloni, il cambietto Adesso rimetti tutto nel poi sacchetto. È una maglietta che sono lì praticamente da novembre, dicembre. Okay. Non ti sei mai sporcata, brava! E poi le calze. e le calzine, e le, le mutandine, le... anche. Eh sì, amore, se ti bagni ti bagni dappertutto, potresti bagnarti okay, dappertutto, no, li devi piegare? Eh? Anastasia. Ani, il tuo zainetto c'è poco da vedere perché tu ancora vai all'asilo, quindi... Guarda che devi mettere tutto in ordine, Fatto. Eh? No, no, no, no, i vestiti si piegano e si rimettono in ordine. Da, ma mi lascio per niente. Tu sei pronta per prendere la torta? Eh? Stai morendo di foglia di mangiare la torta? Hai sonno tu, vero? Poi... Tu so? Adesso ragazzi, faccio vedere la merenda che non ho ancora tirato. Appena. Esatto, perché Anastasia la merenda non la fa mai a scuola. Ma visto che la paghiamo, gliela danno Però e la, la porta a casa. La... E oggi cosa ti è andato? I cracker? Sì. Bene, ne abbiamo una scorta cosa di due è? merendine che la metto a basta. Bellissimo! Che cosa è bellissimo? Che cosa è bellissimo? Che cosa c'è lì dentro di così bello? Poi guardate ragazzi. Eh sì, non si vede niente perché non è girato... Okay. Ah ok. Cambia colore, che bello. Ma chi è che ha messo questi cuti? Te eh, li ho messo, io guardate. Che cosa hai messo? Mi li ha regalati lì, quattro pudi e quattro litri. Sì, tu hai delle amiche che ti fanno sempre i regali, vero? Anche Giulia Però che la Madonna li vuole sempre, ma non li dà. Eh no, glieli devi ridare, anche tu ma hai. Ah no, non sono suoi. E di chi sono? Ah! ah che mi hanno regalato! Ah, quelli che ti regalano le altre bimbe. Sì, eh, però se la madonna li vuole. Eh vabbè, perché è una bimba anche lei, amore. Senti, ma come mai ti fanno sempre guardate, regali? Badate, ah. vedete quale? Poi se voglio stringerlo faccio così. O così. In su. Sì, ti rendi conto che l'anno prossimo vai a scuola e dobbiamo comprare lo zaino quest'anno? Io vorrei lo zaino quello con la bottiglia anche da acqua. E certo. E, la... e poi c'è da portare. Sei contenta che inizi questo, la scuola? Io vorrei questo. No, quello no. Ne esatto. compriamo uno nuovo. Senti, ascoltami. Sei contenta che inizi la scuola? Guarda Vanessa che felicità che inizia la scuola. Guardala. Felicità. Ok, anch'io. Bene ragazze, Vanessa non essere troppo allegra, lo so che è tardi e sera. Mi, mi riprendi, ti mangio la tua? Sì, un piccolo pezzettino. Sì. Così gliela facciamo sì. assaggiare. Sì, fa. Così gliela faccio assaggiare anche i nostri amici. Salutiamo sì. i nostri Vai, amici. ci vediamo adesso che mi, la mamma mi piace. Buonanotte, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate, attivate, la attivate la campanella, lasciate un bel pollicione in su Ragazzi, adesso facciamo un altro pezzo, allora il video non è ancora finito, finisce quando abbiamo fatto il pezzo, ok? Ma la torta si deve un po' raffreddare, va bene dai